Benvenuto e congratulazioni per aver scoperto Jeunesse. Ora sei più vicino di quanto tu sia mai stato a raggiungere i redditi residuali che ti cambieranno la vita dal punto di vista finanziario, dal comfort di casa tua. Tutto quello che devi fare per raggiungere quel sogno è condividere con altri l'opportunità Jeunesse e i suoi innovativi prodotti anti-aging che ti consentiranno di avere un reddito part-time o di costruire un business full-time. Quanto lontano tu voglia andare e quanti soldi vorrai fare dipendono solamente da te e questo perché il piano compensi Genes è uno dei più redditizi e bilanciati piani compensi esistenti, che paga le commissioni ogni settimana non ponendo limiti a quanto puoi guadagnare. Quindi come funziona? Ci sono 14 differenti qualifiche che puoi raggiungere nel piano compensi Genes. Quanto velocemente salirai la scala del successo di Jeunesse e quanti soldi guadagnerai dipendono dal tempo e gli sforzi che investirai nel tuo business. In sintesi, più promuoverai il progetto Jeunesse e costruirai il tuo team, più velocemente crescerai e più commissioni guadagnerai. È molto semplice e con Jeunesse hai sei differenti forme di guadagno. Vendita al dettaglio, bonus acquisizione nuovi clienti, commissioni di gruppo, bonus per raggiungimento leadership, incentivi per l'acquisizione di nuovi clienti e bonus per la qualifica di diamante. Come si inizia a guadagnare soldi con Jeunesse? Ok, lascia che ti spieghi. Quando ti iscrivi in Jeunesse e acquisti il kit Virtual Business da 29,99 ottieni il tuo sito internet personale, completo di negozio per le vendite e il carrello per gli acquisti, un sistema di gestione e tutti gli strumenti per la promozione e la costruzione del tuo team. E questo è un punto cruciale, poiché solo con l'acquisto dello starter kit sarai un associato Jeunesse. Questo livello ti permette di cominciare a guadagnare soldi immediatamente da due delle sei forme di entrate, il profitto sulla vendita dei prodotti e il bonus per l'acquisizione di nuovi clienti. Vediamo velocemente di cosa si tratta. Non appena diventi un associato puoi guadagnare acquistando i prodotti al prezzo di ingrosso per poi rivenderli a prezzo al dettaglio. Questo ti consente un margine di profitto del 35% e più su ogni vendita. Per farti un esempio, se acquisti il Siero Antietà Junes Luminesh al prezzo all'ingrosso di 83,95, potrai rivenderlo al prezzo al dettaglio di 134,95, guadagnando 51 dollari. Oppure, se non vuoi occuparti direttamente della vendita, puoi semplicemente mandare il tuo potenziale cliente sul tuo sito web, dove può acquistare direttamente dall'azienda e tu guadagni le commissioni. Fallo 10 volte al mese e guadagnerai 510 dollari extra con un piccolo sforzo. Oltre a questo, puoi generare profitti anche dal programma cliente preferenziale. Questo è perfetto per familiari ed amici che vogliono soltanto usare i prodotti Jeunesse. Iscrivendo due clienti preferenziali, uno nel tuo team di sinistra e uno in quello di destra, riceverai un bonus di 50 dollari, due confezioni campione gratis di Sierra Luminesh e 60 punti che andranno nel piano compensi ma di questo ne parleremo meglio più avanti questi compensi saranno ripetuti ogni mese finché i tuoi clienti preferenziali continueranno ad ordinare il prodotto ma non è finita qui per ogni ulteriori due clienti preferenziali che iscrivi oltre ai primi due riceverai altri 50 dollari di bonus 10 confezioni campione gratuite di Siero Luminesh e altri 60 punti e qui arriva la parte migliore Puoi continuare a fare questo per sempre, il che significa ricevere limitati bonus da 50 dollari, limitati punti extra e limitate confezioni gratuite di prodotto per te stesso. Come associato potrai inoltre ricevere redditizi bonus per l'acquisizione di nuovi clienti. Questi bonus sono pagati quando inserisci un nuovo incaricato che acquista uno dei pacchetti JuNess per iniziare. Come puoi vedere, quando uno dei tuoi incaricati acquista il pacchetto Basic da 199 dollari, tu ricevi un bonus da 25 dollari. Se ordinano un pacchetto Supreme da 4,99 riceverai 100 dollari. Se ordinano un pacchetto Jumbo, tu guadagnerai 200 dollari. Se un nuovo incaricato ordina il pacchetto Ambassador, riceverai 250 dollari. Così immagina, se introduci solo 4 persone in Jeunesse durante il mese e loro acquistano il pacchetto Ambassador, tu guadagnerai 1000 dollari. Ricorda, il numero di persone che puoi introdurre in Juness è limitato e i tuoi bonus di acquisizione clienti sono anch'essi limitati. Ma tutto ciò è solo l'inizio e questo perché la vera chiave per creare il business e sviluppare un notevole reddito residuale con Juness è costruire il tuo team di vendita. Diamo un'occhiata a come puoi farlo. Le commissioni di gruppo sono state pensate per ricompensarti per il fatto di aiutare a dare supporto a quelli che si sono uniti al tuo team. Più persone incoraggi ad unirsi, più li aiuti a raggiungere il successo, più guadagni. E allora, in che modo costruisci il tuo team per poter guadagnare le commissioni? Per poter iniziare a guadagnare le commissioni di gruppo, per prima cosa devi diventare un executive. E non preoccuparti, è facile. Tutto quello che devi fare è accumulare 100 punti in volume personale o PV in un mese e iscrivere due incaricati, uno nel team di sinistra e l'altro in quello di destra, che a loro volta abbiano generato personalmente 100 PV in un mese durante il primo anno in cui si sono iscritti. Una volta che ti sei qualificato come executive è il momento per iniziare a costruire i tuoi due team, in modo tale che il tuo business inizi a crescere per qualificarti per le altre commissioni. Lascia che ti mostri come funziona. Ogni prodotto e ogni pacchetto prodotti ha un valore in punti adesso abbinato. Tale valore è detto valore commissionabile o CV. Quando 300 punti in volume commissionabile sono accumulati in un team, non importa quale, e se 600 cv sono accumulati nell'altro si genera un ciclo facendoti guadagnare una commissione di volume di gruppo di 35 dollari e potrai continuare a guadagnare 35 dollari per ogni ciclo completato supponiamo che Marco e Rachele decidano di iniziare l'attività in Giunesse Posizionerai Marco nel team di sinistra e Rachele in quello di destra. Marco acquista il pacchetto Ambassador che lo rende attivo per il piano compensi e tu guadagni immediatamente un bonus di 250 dollari per l'acquisizione di un nuovo cliente. E per il fatto che il pacchetto Ambassador genera un volume di commissioni di 500 CV, questi ti verranno accreditati nel volume del team di sinistra. Ora supponiamo che Rachele acquisti il pacchetto Supreme da 499 dollari. Ciò significa che anche lei è attiva per il piano compensi e tu ricevi un bonus per l'acquisizione di un nuovo cliente di 100 dollari. Il pacchetto di Rachele porta 300 punti CV che vanno nel tuo team di destra, ma qui viene la parte importante. Per il fatto che le persone che hai iscritto abbiano attivato la loro posizione, tu diventi immediatamente qualificato per ricevere le redditizie commissioni di volume di gruppo. Quindi non solo hai incassato 350 dollari, ma hai anche 500 punti nel tuo team di sinistra e 300 punti nel tuo team di destra. In definitiva, fare soldi con Jeunesse è solo questione di diventare attivo per il piano compensi e poi qualificarsi per ricevere quelle commissioni. Poi, naturalmente, aiutare il tuo team a fare lo stesso. In questo esempio, per il fatto che Marco è ora attivo, può iniziare l'attività e iscrivere persone in Jeunesse, il che lo rende qualificato per ricevere commissioni. Ora immaginiamo che egli iscriva Sara e Rosa. Iscrive Sara nel suo team di sinistra e Rosa in quello di destra. Sara ordina il pacchetto Supreme da 499 dollari, generando 300 CV, che sono aggiunti al volume del suo team di sinistra. E Rosa ordina il pacchetto Supreme, generando altri 300 CV, che sono anch'essi aggiunti al volume del tuo team di sinistra. Marco riceve il suo bonus di 100 dollari per l'acquisizione di un nuovo cliente per il fatto che Sara ha acquistato il pacchetto Supreme, ed altri 100 dollari dal pacchetto Supreme che ha acquistato Rosa. E ora è anche lui qualificato per ricevere le commissioni di gruppo. E Rachele fa lo stesso. Lei iscrive Sam, che ordina il pacchetto Basic da 199$, aggiungendo 100 punti nel suo team di sinistra. E inoltre iscrive Amy, che acquista il pacchetto Jumbo da 799$, aggiungendo altri 400 punti al suo team di destra. Rachele riceve anche i suoi 25$ del bonus di acquisizione nuovi clienti, per il fatto che Sam ha acquistato il pacchetto Basic e anche altri 200 dollari per l'acquisto da parte di Emi del pacchetto Jumbo. Ed ora anche lei è qualificata. Così ora hai volumi commissionabili pari a 1100 CV nella squadra di sinistra e 800 in quella di destra. E per il fatto che hai bisogno solo di 300 punti da una parte e 600 dall'altra per essere qualificato per le commissioni di gruppo riceverai 35 dollari. Ma la parte più interessante è che i punti residui rimasti nel team non scompaiono rimangono nel sistema in attesa che chiunque nel tuo team compri di nuovo prodotti o che presenti nuovi clienti e a quel punto riceverai ulteriori 35 dollari non appena un altro ciclo di 300 e 600 cv sarà raggiunto di nuovo. Così mentre il tuo team cresce tu riceverai di nuovo il bonus di 35 dollari e poi di nuovo e di nuovo ancora. Questo può accadere fino a 750 volte a settimana, quindi potrai guadagnare fino a 26.250 dollari in soli 7 giorni e questo solo in commissioni di gruppo. Ma a proposito, puoi fare addirittura meglio. Insegnando al tuo team a promuovere e a fare crescere il loro business, puoi anche guadagnare bonus sulle loro vendite di gruppo. Lascia che ti mostri come questo avviene, basandoci sull'esempio di poco fa. Supponiamo che tu abbia presentato in Jeunesse Marco e Rachele e che tu abbia presentato anche Maria, quindi al tuo primo livello avrai Marco, Rachele e Maria. E per il fatto che tu li abbia presentati direttamente prenderai un bonus sulla leadership del 20% su qualunque cifra essi guadagnino dalle loro commissioni di gruppo. Ma certamente quelle tre persone a loro volta ne scriveranno altre Questo diventa il tuo secondo livello e tu guadagnerai il 15% anche sulle loro commissioni Le persone al tuo secondo livello presenteranno a loro volta altre persone Le quali diventeranno il tuo terzo livello E tu guadagnerai il 10% delle loro commissioni di gruppo Ed esse presenteranno altre persone che diventeranno il tuo quarto livello E tu guadagnerai il 5% delle loro commissioni di gruppo Potrai guadagnare bonus sulla leadership fino al settimo livello di persone del tuo team. Ma quello che è veramente incredibile è che il numero di persone che puoi introdurre è illimitato e che ogni livello può essere esteso e diventare redditizio quanto vuoi. Prova solo ad immaginare quanto extra potresti guadagnare se tu iscrivessi personalmente 20, 30, 40 o perfino 50 persone. Come puoi vedere, la somma di denaro che puoi guadagnare è quasi inimmaginabile e l'unica cosa che devi fare per far sì che ciò accada è costruire il tuo team e aiutare quelli del tuo team a costruire il loro è una scala per il successo poiché più in alto procederai nel piano compensi più livelli di bonus per la leadership potrai guadagnare ma non è ancora finita qui come suggerisce anche il nome gli incentivi per l'acquisizione clienti sono un grande modo per incoraggiarti ad iniziare ad introdurre clienti in jeunesse poiché più clienti personali avrai più bonus di leadership potrai guadagnare sugli incaricati da te personalmente iscritti. Tutto quello che dovrai fare è presentare a Genesse 5 clienti al dettaglio preferenziali o all'ingrosso e potrai guadagnare un bonus leadership aggiuntivo del 5% sugli incaricati del tuo primo livello. E se tu introduci 10 clienti al dettaglio, preferenziali o all'ingrosso, potrai guadagnare un 10% aggiuntivo. Questo significa che potrai guadagnare fino al 30% di bonus leadership su tutti coloro che avrai introdotto personalmente in Jeunesse. E allora, riesci a vedere le potenzialità di fare business con Jeunesse? Ma c'è ancora un altro modo di fare soldi in Jeunesse. L'ultimo modo per guadagnare con Jeunesse è raggiungere la qualifica di Diamond Director. Una volta raggiunta, diventi qualificato per guadagnare delle quote dell'azienda su tutte le vendite mondiali. Stiamo parlando di molti soldi. Lascia che ti spieghi come funziona. Genes preleva il 3% dal totale del volume commissionabile o punti generati ogni trimestre a livello mondiale e li divide tra tutti da direct. E la tua quota dipende dal volume che raggiungi come diamante. Ogni trimestre, il bonus per i diamanti sarà calcolato e pagato in base al totale delle quote che avrai guadagnato durante quel periodo, e questo può generare per te un grande reddito aggiuntivo. Ma anche quando raggiungi la qualifica di Diamond Director, puoi comunque andare oltre e guadagnare di più. Infatti, puoi andare avanti e arrivare alle qualifiche di Double Diamond, Triple Diamond, Presidential Diamond, Imperial Diamond ed infine Crown Diamond Director. Consentendoti di guadagnare fino a 1.800.000 dollari in bonus cash. Ed oltre a tutto questo, Jeunesse ti premia ulteriormente per la costruzione del tuo business tramite il Lifestyle Reward Program. Quando raggiungerai la qualifica di Emerald Director, tu e la tua metà, insieme ad altri Emerald Director e ai titolari dell'azienda, sarete ospiti presso il lussuoso Grand Willier Resort alle Hawaii, per 5 giorni di divertimento, sole e relax, ed uno speciale training ad un esclusivo evento di sviluppo della leadership. Ma c'è ancora di meglio! Quando raggiungerai il livello di Diamond Director, tu e la tua metà sarete invitati ad unirvi insieme ai titolari dell'azienda e ad altri Diamond Directors all'annuale Diamond Lifestyle Extravaganza. Un viaggio di 6 giorni dove potrai goderti i più esclusivi resort a 5 stelle del mondo e vivere vere e proprie avventure che ti cambieranno la vita. Allora, hai visto abbastanza? Ti senti entusiasmato di costruire un business full time o part time ed iniziare a guadagnare denaro con prodotti anti-età che hanno alle spalle solide basi scientifiche all'avanguardia così come una genuina e unica opportunità di business? Se è così, è l'ora di iniziare. Tutto quello che devi fare è acquistare il Virtual Business Kit che ti darà tutto quello che ti serve per iniziare incluso il tuo sito personale Jeunesse, il carrello per gli acquisti e l'ufficio virtuale. Una volta ricevuto tutto questo, vai avanti e contatta la persona che ti ha mandato questo video. Egli ti aiuterà a selezionare il tuo pacchetto iniziale Basic, Supreme, Jumbo o Ambassador che ti attiveranno automaticamente nel business e ti permetteranno di guadagnare con Jeunesse in sei modi differenti. Cosa stai aspettando? Questa è un'incredibile opportunità per cambiare la tua vita in meglio e raggiungere lo stile di vita e la libertà che hai sempre desiderato. Agisci subito, inizia a costruire un business vero, autentico e redditizio di cui andare veramente fiero.